Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DinoTX Marco007. E vi diamo il bentornato. Certo. Ehm. Um, Com'è che? <ride> e vediamo, benvenuti Mario Galaxy. Vabbè, Mario bentornati grazie. Mario Galaxy. Allora, in questa parte. La in questa parte continuiamo. Ma, Marco avrà cambiato l'icona del suo. No, ne ho fatto uno nuovo per vedere se. se... C'ho delle stelle nascoste oh, oh. vabbè Vabbè, Come vuoi. Allora, funziona? Funziona. Perfetto. Allora. Funziona? Funziona. No, è mio. si No. Salve. Questa è la terrazza. <ride> que questo. Guarda, quello. Quello è il.. Sì, il ghiottone, il ghiottone. il ghiottone. Abbiamo scoperto la fase nemica. Possiamo solo sperare che non stiano abusando l'energia delle sue stelle. Certo, contaci. Ok. <ride> che fai? Vai! Oh yes! <ride> ok, Perfetto, andiamo allora. dal boss! Allora, questa è completata! Andiamo prima dal boss! No! Andiamo prima dal boss! No? Andiamo prima no, dal boss! Io... Non si può! Perché non si può? Si può! Non voglio! <ride> non si può! Ok, scopriamole tutte e poi. Io la odio quella! Facciamo questa! Ok, iniziamo da quella buona! Ah, Se... Quella cattiva! Oh. We eeee! Wii okay. Galassia del pannello alteppato Dipingi di giallo i pannelli alternati Oh no, sarà Luciano una la molto Ok non penso proprio O forse sì Dipingi di giallo i pannelli alternati Mamma sì, Ma Mario non sapevo fosse un artista No aspetta non ho fatto un gioco di Mario artista Cosa? In Giappone soltanto è stato rilasciato. Cosa? Il gioco di Mario Artista. Aia. Quale Mario Paint? Non è Mario Artista quello. È ma Colora Mario. Yeah. Con il mouse. Oh mio Dio. Se vuoi lo faccio io. No. C ti prego, mi annoio e Mario Galati. Oh. Non... Ma non mi ha preso. si sì, che ti ha preso. Ma oh, non è vero. Oh, non è vero. Sì. <ride> allora che, uccidilo direi che comincio di qua E io sono inutile qua perché non ci sono le mini stelle thank you, thank you. Mm -hmm. mini, mini stelle si sì, lo dico mini stelle macrostelle Macro stelle. No. ok no non sono stelle sono astrosche uiii dai ma non <ride> Ah oh, le Telecamera, aiutami, ti prego. Oh yes. Yeah. Ah. È stato, morto. Ecco l'unico scopo sì. di quel nemico, oltre a darmi fastidio. Sì, ora non serve più a niente. Non ti fa più. Male. Salve. Che? <totipo> Eh lo so, lo so, mi dispiace. Mi dispiacque. Vederei che appena le sue so, ritorneremo ci saranno le sue so schegge per te. No! Il prossimo livello. Ah, è, è finita! Ok. Sì. Prossima galassia allora. La prossima galassia non c'è mezza macrostella. Macrostella. Uh, macro scheggia, Macro, macro, stella. Scheda, okay. macro stella. Queste non sono completate al 100%, non è giusto. No, per, perché ci sono le comete lì. Surfing? Le... No. Comete? <coughs> Posso farlo io? No. A me piace questo livello? No, no. Sei stupido? No. <ride> sì. <ride> sì, che lo sei. A tutto se... Perché esistono queste galassie? Non è Mario Kart, lo vogliamo capire se o no? Ce la faccio. Guarda qua il bruffo. <ride> Aiutami a raccogliere le nostre Ma non ci sono! Non ci sono! Ci saranno! Vedi? Eh? Sì ma solo all'inizio Te la colgo in C'è una un... mini stella lì vicino a te. Non è una mini stella, anche tu sei un mantasurfista. Esatto. esatto. Sono proprio <ride> Ma lo ti fai il tutorial. Ma è la prima volta che fai il manta mantasurfing. Allora ti mostrerò come si fa. Ecco. Ho scoperto che hai detto una bugia. Ora fammi spiegare. Punta verso il televisore. De de. E chi te l'ha detto de che te non, te so te te te non, de... non so giocare? E chi te l'ha detto che non so giocare al computer? Eh. Devi solo fare così! Così! Mica lo devi alzare! Okay. Okay. Abbiamo tagliato, abbiamo fatto un piccolo taglio, taglio. e ora funziona ah. a caso, vabbè. Sì, questa è, è la posizione funziona funziona di base. Meglio. Per girare a sinistra inclina a sinistra rispetto alla posizione di base. Wow. si sì, è così che si gira e di certo non cambia perciò a destra e d'altra parte cioè guarda, con in quella posizione uno dovrebbe cadere per la forza di gravità però vabbè no Mario c'ha le, le gambe incollate sulla Cioè, certo. dovrebbe comunque inclinare tutto il corpo così vabbè Allora, per regolare la velocità certo premiamo, non c'è altro finita. da sapere vai e prova ok ok stanno gli strusca e allora stru yeah, no, non ti puoi lamentare Yeah. ieri insomma annuncia che non mi serve a niente. Come se fosse divertente! Oh yeah! Non saltare. Ora Mario è morto. Eh, qua non stanno. No, stanno, viva. Mario, eh, Marco non saltare. Capito? Ti posso far saltare? No. Beh, non farlo in ogni caso. non so dove stanno far... oh, oddio posso saltare io una vita nooo che cosa fa <ride> <Sei morto>. <ride> Perché va <ride> <far> già così <ride> uh -huh. non mi farà ripartire tutto da capo meno male sei partito tutto la capo ah ecco dove ho sbagliato non devo tenere premuto A sennò poi vado troppo veloce devo battere il mio tempo forse che quando ci sono le curve rallento ovviamente. Come una persona normale farebbe, però io non sono normale. Ecco, me lo sono pure detto da scuro Però. Oh, Marco, non mi devi far saltare, Marco! Mica ti faccio saltare, mica ti ho fatto così! <susurra> Grazie ai cartelloni che esistete! qui! <susurra> qui! No, non fa ridere! Mac mac fa ridere, non me! Mi, mi. No! forma <ride> cosa Ma era dritto il telecomando Io li adoro sti livelli. Io li odio! Li odio perché non li te li prende bene com'è? Ma... Io li so fare bene. C'è sì, io lo inclino, ma. Ah. No, ah, che problemi ha? Bello che non posso nemmeno sganciare il chuck, però. Però non, non serve a niente. Guarda, posso saltare. Perché dovrei saltare? Che mi serve? Mi serve per fare le curve più forti. No, non è vero. Sì. Serve sopra a perdere l'equilibrio. O dopo facciamo una versus in Mario per rabbit. Mi manca, dai. Non mi piace, perché perdi sempre. Appunto. Faccio iniziare. È inutile. Faccio iniziare. Non ha senso. Come? Ma farmi farmi come, come e fallo su, sì. Tu prendi asco. Non, non lo sopporto faccio. più. Prendi il mio, il mio posto. Mamma mia, iniziale qua in video, altro okay. che. Oh, che bello. è che si va avanti? Ah. Con Ali, devi premere a Per rilascia per rallentare. Cioè, te l'ha pure dentro nel tutorial. E io e lo leggo. E io li leggo, non è che, che li risalto con te, niente, ti, ti, ti distrago un po'. Cerca di battere il miglior tempo perché sì, mi sa sì. che, che te la dà soltanto allora la all stella. fa saltare allora? Non si sa Devi scuotere l'intercone. Ah, ecco perché mi salta in funzionazione. Eh, perché io facevo così, per girare velocemente, però non funzionava. Al allora, contrario mi saltava. Dove sono uno? Perché le, le prendo? Vabbè, io pulisco un po' contro cosa No! <ride> Vedi? Io là sono morto. Puliamo un po' lo schermo, che è tutto <ride> sporco. Poi perché ci sono le onde se non c'è la luna? Eh? Come lo spieghi? Oui. Così lo spiego, lol. Così può andare velocissimo. Vi! Oui. Secondo me sono le astro skegge, eccole. Ah, io, io ne che... ho bisogno. Attento. Stanno sui cartelloni tutti questi skegge. Oh, salve schegge Sono astro. tipo dei chiudi. Ecco fatelo. Vai, vai, vai, battilo. Sì, mo, mo devo morire all'ultimo. Ma no, non mai ammesso. Yeah. Perfetto, yeah. tieni, scambiamo i ruoli. Incredibile, come una stella, una medaglia d'oro. Medaglia d'oro uguale, stella d'oro. Vedi quanto è facile. Ma sono stessi! Dovevo fare quella per prendere. Non c'era altro modo, non... Che cos'è? Ah. sono <ride> due. E eh vabbè, sembra giusto. Dimmi che è l'unica stella in quella galassia. Sì. Sì. sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Basta. 10 sì. stelle e galassia completata. Siamo pronti per andare dal boss? Sì. Probabilmente. Sì. No. Sì. Sto cadendo. Il gulo. Allora, oh god. Oh god. Oh Come l'ho presa? Beh, basta, dai. Allora, okay. ehm, quindi abbiamo completato tutte. Okay. Dov'era la galassia del ghiottore? Non sta qui, non ci puoi più andare. l'hai ormai completata e quindi niente. Ok, Nuova Galassia Robo impianto di Bowser Jr.: Ecco, magari cambia, un... cambia un po' la visuale, no? Fighe, sì. ok, io non, non l'ho mai visto. Ah, è quello che ci potesse fare. Wow! wow, ok, scusami, se... No. Vi... Mi dispiace a voi Bevi. con le cuffie. Voi con le cuffie, mi dispiace per avervi rotto i miei. Non si c'è. Il mettono, a tre piedi. Fanno male ai piedi delle Capito? No, no, no, basta. Cos'è? Oh no, no! Il tripode! Del, del film Guerra dei mondi. Perché l'hanno messo qua a farmi venire l'incubidione. Cosa? Lascia stare. Solo chi ha visto può capire. Solo chi ha capire ha visto. Ah, non si può aprire così, ok. Boop. Bu, bu. Sono bu, dei gumba armati, bu. devi saltarli con. No, li devo calciare via. E cadono da solo. Tu però non mi scanti. Ah, devo saltare. No, male. li devi uccidere proprio. Lo sanno ascoltato. Vi aspono. <ride> che salto fa? fatto? No. Boom. Vabbè, addio. non posso mandare via? Okay, okay. Ehi, devo, devo fare qualcosa con questo cannone, suppongo. Ehi, suppongo. No, devi uccidere tutto con il ah, Venga, venga qui. Ciao. Una cosa poteva succedere. Che non era quello che devo... Fermo, non, lo, non lo bloccare. Non lo bloccare che sprechi l'astre lo Sprechi, riesco lo... Gli astroschegge. Gli scherzo come faccio a sprecare gli astroschegge? Mi li puoi bloccare con gli astros cioè... no, non, non li sto bloccando con gli uh, prendile, scherzo non ne abbiamo mezza di astro di no. si sì, vabbè ah ah ah E eh. eh, eh, eh, eh. oh, yeah. ah, ce l'hai fatta no. con te non avrei anche bisogno dell'aiuto di papà vai dentro lì Triple robot. Basta il la mega stella. Ah, ah, oh, oh. <ride> papà, mi dai un po' d'acqua, sì, sì. Sorry, papà, <ride> sciroppo ora. <ride> uh, vabbè. Come fa a stare in piedi su questo pianeta? Sto schifo qua. Via, via, via, via, via. Non, non mi far saltare, maldetta a te. Marco! Muoviti! Dove cacchio vai? Fuggo, ecco dove vado! Devi andare dal suo piede! È un tripode! I tripodi, Fai... i tripodi mangiano le persone! Fermo, non è più. Non li bloccare, mi servono! Non ti servono niente! Devi salire sul piede! Sì, forse serve! Non ora! Vai sul piede! Non ti servono niente i pallotti di Bill! Oh you say so! Comunque bloccandomelo lo sai che inverti la rotta? Primero non lo blocchi. E se ti stai seguendo e gli inverto la rotta? No, è inutile. Ora fermo, fermo. Non lo tocca. So, Ora ti ho aiutato. È no, lì. non è B. Sì, ti ho aiutato. No, no, no. Sì. Ma no, come Cosa? Ok, devo, devo stare attento. Ma ti hai giocato a sto gioco? No! andarci si sì, e mi sa che sarebbe pure utile okay, però voi ragazzoli dovete venire qua no e devo farlo su di no, no, no no no se io li tocco ti inseguono no non è vero non è vero ok allora venite qua ragazzoli Perfetto, mi, stav mi stava inseguendo finché non ha deciso di esplodere male toccare voglio finché non si girano completamente Vedi? Ora lascialo no! No, no, no! Devi scappare! Non da lì! Devi scappare! Devi andare vicino! Ma dove vai? Tu me devi devi me Scusa, Ma non lì! Tu mi devi scappare! Sì. Devi andare vicino alla gabbia, appena ti arriva vicino a un palotobile, scappa! Scappa! Eh, sei morto! Puoi stare a fare a me? Posso no, giocare io? No dai questo è quello sei sì, impedito io lo so giocare invece scusa però evita di urlare dalla cafel e comunque non è vero che sei impedito scusa non, è, non puoi pretendere che faccia tutto il primo tentativo si sì, ma io ci ho già giocato a sto gioco non sarebbe meglio che dico io non è vero mi hai appena detto che non ci hai giocato lo so ecco <ride> <ride> <Va> dai, dai <ride> questo <ride> è quello che ti metti questo non è colpa mia eh <ride> è colpa mia l'ho fatto io certo vedi <ride> <ride> tanto questo è tagliato non è vero? si sì, è tagliata. allora lo taglio no okay, eccoci qua di nuovo io sto scalando il triplo bot ok si um, sto sì, so scalando il tripodo bot ho fatto un salto triplo sul posto per tu insegni okay. ciao scappa non bloccare quando sta vicino alla gabbia che sennò qui si ferma e inverte la traiettoria okay ora fatti inseguire e tu scappa non mi bloccare eh fatti Sì, lo blocco da, così cambia pan pan da soli, il posto non la soli non è vero? si sì. quello è morto sicuro ecco è questo questo forse vive, con il mio aiuto vive ecco ora devi solo mandare un altro vincitore come così ok dai ce la si può fare ce la si possono fare allora. Se colpisci un cannone con un pallottolo bino. Oh, seguimi. Puoi chiudere il cannone. Dov'è buco? Ok, ho capito. Ah si, sì, si ricrea la grata, se ci No, vuoi. Cosa. Tu vieni con me Vai. Vai. Ok, e il è due gratte. Gr tu. tu, tu con me ora. Forza. Tu, rompono. <ride> Perfetto. Secondo tentativo, escludendo le morti a caso nelle lecce delle prime, <ride> Del che non sono durante la boss fight, ma sono per colpa di buchi neri e i buchi. Oh. Seconda Megastella! Ho <ride> <susurra> tenuta Megastella, perfetto. Siamo a 21 minuti, qualcosina la possiamo fare ancora. Salve. Vai a bruciare. Giù. Wow! Mamma, un'altra mega stella è stata bruciata. Molto bene, continuiamo la carne della vostra specie. Ok. Lasciate. È meglio. Bling. Ho le galassie completate e non ho completato tutto di... Sì, no, della terrazza ci sono ancora due galassie Ah giusto, sì. quelle là che non possiamo ancora fare adesso Quindi la fiamma di quell'ubriaccio rappresenta l'energia dell'osservatore. L'hai già detto, sì sì, ripristinata l'energia, la fiamma si ingrandisce. L'osservatore il quattro riesce ad usare quell'energia per viaggiare all'universo Quando tutta l'energia è ripristinata c'entra l'universo Oh, è ora accessibile a un nuovo planetario. Clean. Bagno. <ride> Perché? Perché c'è una stanza di una casa, ai canali. Una stanza che noi chiamiamo bagno. Avrei guardato la mappa di prima, che non indica solo i planetari. Ma mostra anche le galassie, e fornisce in altre informazioni. Se dimentichi la posizione di un planetario, basta chiedere a me. Ok. Salvare. E spregere mentre salva, così non salva. <ride> e e perdiamo i progressi. Scalous! Ok, dov'è il bagno? Forse qui. Vai a chiedere allo sfarvilto di ho detto. Eccolo qui. Se, se non sai dove sta il planetario, chiedi a me. wow Wow! Salvo! Volevo fare il salto in lungo, ecco. Ok, secondo planetario. Osservatorio. Oh, Planet Matti Ok, vediamo le tue nuove galassie. Quella non la fai ora. Quella... quella Spera mania, oddio. Pure la speramania quanto la... Io la so fare. Pure io la so fare, però... Tu è... non la sai fare. No, quella la so fare, però è un'agonia Ok, facciamo questa. Polvere di stelle con la nave di Oi. Che si chiama? No. no al fine non è la nave di Oi. Sembra. È, è diversissimo. Sembra. Il sentiero delle stelle. Ah, me la ricordo questa. Sì, è un po' tricky. Sai so cosa intendo? Ok, allora. Sì, tricky. Ah, bisogna scuotere per arrumare. Va bene. Tu prendere la sua stage. Io uccidere tutti, i vetri. Va. Sì, sono vetri, non cristalli. No, non è vero, me lo sono inventato. Oh. No, no, no, non cadere. Mannaggia a te se cadi quante mazzate che hai male ok, adesso che sono qui dovrei prendere questi frammenti salta hop hop e se magari. se magari i comandi me lo permettono non mi far saltare cioè io. ok, scusate il taglio tanto non ve ne sarete accorti se la lancio completata let's go ah Corre raccogliere raccogliere. Non accorgo io, ho fatto una cosa, Ecco, grazie, abbiamo perso quattro astroscheggi. Non puoi prenderle tu. No, ci avevo il a terra, non è giusto. Guarda, la Dolphine è guarda. Che ne sei tu? Lo so, l'ho vista. E finale di ma l'ho vista. Io resto qua a raccogliere l'astroschetta. questa cosa un uh, altro scherzo ma ah, va bene vado avanti <ride> che cosa è un pianeta alle volte salta le queste non mi devi far saltare tu però eh? No, le tarantole. Non so come si chiamano. Ah, Stupido, te mori. Nessuno sa come si chiamano. Perché non hanno un nome. Clothquist. Davvero, non sapevo che i nemici di Mario avessero un nome. E nemmeno quelli di tutti gli altri giochi. No? Ho preso gli occhiali e allora non si inutile lo stesso. E' <ride> inutile anche con gli occhiali. No, volevo una manita. Pepperepe <ride> pepe Ora che hai trovato tutti i miei amici, sono tornato di... a casissimo. Salve. Cosa so, vuoi? Sentiamo. Mario, la truppa tonda è arrivata. Non sono lo scorciato di. O sopra stella, non che si trova qua sopra! Dove avete rubato una stella arancio? No! <ride> una stella arancio. Uno fa un salto. Cosa succede? Ho usato il sul posto. Oh, figa questo. Esatto, possiamo saltare ovunque. No. Ah, si crea il passaggio. Dobbiamo ah. trovare le tre stelle grigie. Quindi erano le 5 stelle e sono d'argento. Sì, so. è vero. <ride> Ho sbagliato tutto. <ride> Ma forse stavo cadendo aiuto Ok, andiamo da questo lato adesso. Come in Mario 64? Di essere. <ride> no, anche, anche... normale, non lo sapevo. So non lo so sapevo, sì. Okay, devo stare attento. Ci sta anche quella musicalità in inseguimento. Non so no, se capisci. È cosa quella è quella dei sotterranei. Eh, c'è anche quando ci sono... sai ma chi sono? I, i cloni. Per dimensione. Ah sì è vero. Vabbè ma... Non c'è A me sembrano delle torte oppure delle pizze quelli che portano fuori. E ora? E eh, vai lì. Visto. Ah, cioè, è vero. Iau! Stavo facendo un salto di. un salto laterale. Facendo stavo un salto. No, perché me la all'inizio, ma se un stupido. Io una volta sono morto tornando indietro. Wow, che sfiga. Mi succede a me. Ma devi solo aspettare, come lo succede. Io faccio piano piano, eh, mai sia. Dopo questa basta. Sì. yes per me per me ha ottenuto la superstella! quindi abbiamo tenuto una superstella come avete potuto notare non so se ve ne siete accorti per me eh? è un po' difficile sì. da vedere vedete sì. però il contatore è aumentato è scoperto un nuovo glassia oh che non, non vedremo adesso vedremo nella prossima parte forse Ora ci limitiamo a salvare e a salutarsi. Quindi nella prossima parte continueremo ovviamente dalle galassie dell'osservatore del bagno. Addio sfabilotto grasso. No, no, no. Sì, sì, ecco. Ecco un cavolo. Alla prossima Ciao. Ciao.